Amici e amici di Volumbrite, siamo qui con la dottoressa De Ferrari eh, con la dottoressa Vengust, eh, medico psicologo e psicoterapeuta psicologo psicoterapeuta di Terra Mia. Eh, dopo il, il convegno eh, sull'alimentazione, e sull'alimentazione corretta, eh, vi chiediamo un approfondimento dopo i vostri interventi di oggi. Eh, dottoressa De Ferrari, eh, volevamo chiederle come poteva come può essere una buona metodologia per passare ai giovani, ai bambini e agli adolescenti eh, una buona alimentazione, un buon approccio all'alimentazione. Um. Ma sicuramente, eh, um, come ci siamo un po' detti nel, nel convegno, il tema è trasversale, quindi tocca un po' tutti in ambito educativo, dai genitori agli insegnanti, agli allenatori delle palestre, eccetera. Quindi eh, di sicuro una sensibilizzazione un po' generalizzata, perché poi a volte ciò che non viene osservato in un certo ambito, ciò, su cui non si può intervenire un certo ambito magari potrebbe essere invece ehm, come dire, sensibilizzato in altrove no? quindi ciò che è difficile magari trattare in casa magari può essere più facilmente trattato in una palestra se c'è un allenatore un po' sensibile o a scuola se ci sono dei professori sensibilizzati o se ci sono alcuni allievi un po' sensibilizzati anche un po' con la metodologia dei pari quindi, eh, Insomma, le metodologie possono essere diverse come dicevo, quella dei pari quella eh, del rapporto con l'adulto un po' eh, formato sicuramente deve essere il più possibile diffusa perché come ci siamo detti è una problematica sempre più in espansione sempre più eh, diffusa non tanto proprio a livello di patologia conclamata quanto a livello magari subclinico di atteggiamento problematico con il cibo quindi in questo senso eh, più c'è una diffusione, una sensibilizzazione, meglio è. Grazie mille. Eh, dottoressa Vegus, invece eh, come ha fatto notare durante questa serata, il cibo, una caratteristica del cibo dell e dell'alimentazione è anche la sua parte relazionale. Come gli adolescenti affrontano il cibo sotto questo punto di vista, anche il rapporto con i pari, come diceva la dottoressa? Ma credo che gli adolescenti maneggino il cibo nel suo significato relazionale come maneggiano le altre cose dell'adolescenza, quindi fondamentalmente ehm, odiandolo o amandolo eh, e eh, rivestendo, rivestendolo di significati come dire, ehm, relazionali nella direzione dei, dei propri pari, quindi in qualche modo affrancandosi, prendendo le distanze da quelli che sono eh, stati i modelli Familiari del, dell'infanzia e della preadolescenza eh, cui però eh, credo che in qualche modo poi ritornino cioè in qualche modo gli, eh, la matrice relazionale la prima matrice che è quella che ha legato eh, la mamma e il papà al bambino attraverso il cibo eh, e da lì via discorrendo con gli esempi anche che i bambini hanno vissuto eh, e di cui si sono permeati in qualche modo poi ritornano cioè l'adolescente tende a prendere le distanze eh, un po' da tutti gli insegnamenti quindi anche da quelli di tipo alimentare per poi nella maggior parte dei casi, quando eh, l'evoluzione della crescita e dello sviluppo è sana ed equilibrata, si ritorna un po' a quelli che erano i precetti poi, della famiglia. Eh, si ha un po' bisogno di prendere le distanze. In questa presa di distanza, ehm, a volte, c'è spazio per la patologia. Quindi, come diceva eh, la dottoressa De Ferrari prima, eh, se ci sono altri fattori eh, biologici, sociali, mh, in qualche modo se c'è un substrato eh, fragile, predistante, Disposto, si può andare verso la patologia altrimenti tendenzialmente soprattutto in una società eh, come la nostra in cui il cibo ha una valenza e eh, un significato sociale ed è strettamente legato agli eventi eh, sociali agli accadimenti positivi e negativi eh, è normale poi che la risoluzione sia felice ecco, del rapporto tra l'individuo e il cibo Quindi sentiamo di rassicurare un po' i genitori fuori che sono un po' spaventati sì. magari sì. Grazie mille a entrambe e buona serata.